Allora qua avete a confronto due cappe che sembrano all'apparenza molto simili, perché comunque sono grandi tutte e due, magari 120, sono, sono, hanno una struttura simile, ma sulla cappa di sinistra manca il simbolo del rischio biologico, Bayazard, quindi questa è una prima identificazione che vi può tornare molto utile, ma non è al 100%, non prendete tutto per buono, però sicuramente è una buona indicazione, cioè, già non c'è il, il rischio biologico che di solito sul fronte della K. già qualcosa mi deve far tornare, c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa che potete vedere è il fatto dell'apertura, cioè l'apertura che si può, eh, e non va magari manco in allarme, oltre 20 centimetri, della cappa di sinistra quindi una cappa biologica vi deve far testare i sospetti invece sulla cappa di sicurezza biologica l'apertura è sempre standard cioè non si, indicativamente intorno ai 20 cm poi possono essere 20 22 però indicativamente eh, la barriera frontale viene generata proprio perché c'è quella sezione di apertura che nelle altre cappe magari non c'è e quindi quella è fondamentale per far sì che si possa poi eseguire anche il test dell'inflow della parte della barriera frontale del, di quella che è la K, quindi questa può essere una cosa importante. Se vedete sotto, vi ho messo alcune altre indicazioni, cioè verificare la presenza del filtro EPA di espulsione, che ora dalle foto non ve lo potevo mostrare. Questo è un'altra indicazione fondamentale, cioè se saliamo, prendete la vostra scaletta, salite sopra la cappa e sopra la cappa trovate un filtro EPA in espulsione, allora vi può dare indicazioni che potrebbe essere una cappa di sicurezza biologica. Io uso sempre il potrebbe, il condizionale perché perché anche sulle cappe biologiche come opzione hanno messo le, i filtri EPA, cioè non è un obbligo, non è una legge, i costruttori ognuno va per conto suo e immaginate che c'è tutta la parte commerciale, quindi se il venditore è stato bravo a intortare il cliente o a dargli giusta indicazione, per come la vedo io, di vendergli anche il filtro opzionale sulla cappa di sinistra biologica ed era predisponibile ovviamente, lo potreste trovare. Quindi è sempre una mera indicazione, però una cappa di sicurezza biologica in classe 2 come quella a destra, biazzarda eh, che abbiamo, deve avere il filtro in espulsione. Ecco, questo assolutamente al 100%. Quindi io andrei più al contrario, cioè, trovo il voglio sapere se è una K per patoggi, benissimo, il, il rischio biologico ci dovrebbe essere al 100% il simbolo, poi vedo l'apertura frontale, poi salgo su e vedo che ci sia il filtro epa in espulsione, perché ci deve essere obbligatorio, mi vado a leggere il manuale. Cerco di sapere e capire il manuale, perché sul manuale il costruttore ha scritto se quella era una K per patogeni o una K che non era per patogeni. Quindi quello sicuramente è un'indicazione, ma sempre la prendo con le pinze.